allora, secondo la New Age, secondo la Kabbalah, eh, l'Arcangelo eh, Metatron è eh, un, il cosiddetto maestro asceso eh, Enoch, ossia un maestro che una volta raggiunta l'illuminazione è asceso nelle dimensioni eh, superiori della luce e secondo la New Age eh, Dio l'ha nominato Arcangelo. Viene anche considerato l'angelo dei bambini cristalli tra virgolette, non tutti la pensano così, però la New Age ha voluto mettere questa, eh, questa funzione all'Arcangelo Metatron e addirittura quasi quasi è eh, considerato alla pari dell'Arcangelo Michele, ripeto, dalla New Age. Allora, io come anima in evoluzione ho iniziato il mio percorso all'età di 30 anni eh, in quanto ho avuto un risveglio dell'anima e mi sono riconosciuta come indaco cristallo che stava vivendo una transizione energetica e un risveglio molto improvviso della mia anima mi ha portato ad accelerare il mio processo di evoluzione. Eh, quindi come tutte le persone in cammino spirituale ho fatto tanta ricerca ricevevo tante informazioni dai mondi spirituali compreso l'arcangelo metatron e anche altri esseri che vengono considerati angeli ma che poi con l'esperienza ho compreso la differenza tra quelli che sono i veri angeli e quello che invece eh, è un'altra cosa ma ne parleremo più avanti in questo video non voglio esporre alcun giudizio uh, giudizio Mh, tra virgolette, cattivo di accusa nei confronti di nessuno, ho dovuto imparare il discernimento. Ho dovuto imparare il non giudicare, ma il, il dire la mia verità, la mia, portare quella che è la mia esperienza per aiutare il maggior numero di persone eh, possibili che stanno vivendo magari la, la stessa esperienza o stanno vivendo la ricerca spirituale. Ripeto, ho letto tante canalizzazioni di Michele, di Metatron alla fine erano gli angeli più, mh, più gettonati per così dire nel periodo del 2009 2012 eh, e in più io ricevevo molte informazioni che per dire la verità le informazioni che io ricevevo erano molto simili eh, a quelle eh, dell'Arcangelo Michele canalizzate da altri canali quindi io sentivo molta più risonanza con l'Arcangelo Michele ma ancora non, non ero non ero formata, stavo imparando a riconoscere, stavo imparando il discernimento, eh, stavo cercando informazioni, eh, essendo io un'anima indaco cristallo mi sono fidata e ho creduto che Metatron fosse l'angelo dei bambini cristallo, mentre invece un altro canale dell'arcangelo Michele diceva che era l'arcangelo Michele l'angelo protettore dei bambini cristallo, eh, questo canale di luce si chiama Selia Fe, eh, e quindi praticamente io facevo confusione perché credevo che fosse Metatron a parlare con me e invece era l'arcangelo Michele quindi eh, c'è stata veramente una grande comprensione in tantissimi livelli eh, per quanto mi riguarda anche perché eh, mi sono risvegliata ad essere una, una messaggera un canale all'età di 30 anni che okay, sono sempre stata molto sensibile e anche sensitiva fin da bambina poi si è bloccata all'età di vent'anni queste mie capacità superiori a causa di uno spavento in quanto ho fatto un sogno premonitore eh, che poi si è avverato mi ha spaventato questa cosa eh, e quindi ho bloccato tutto però poi eh, dopo il risveglio eh, si è aperto in me questo canale molto espanso della cosiddetta chiaro e in alcuni casi anche chiaro conoscenza eh, e quindi il, un sentire molto spiccato un sentire la voce nel cuore la voce dell'amore la voce di dio la voce dell'arcangelo michele però erano tante invece le voci esterne che cercavano di dare eh, la, di dire la loro per così dire no eh, e poi diciamo col tempo ho imparato a selezionare le frequenze a discernere a lasciare andare alcune frequenze e, a, eh, e alla fine ho deciso di seguire l'arcangelo Michele ma ci arriveremo per gradi quindi ripeto io credevo che questo angelo Metatron fosse l'angelo dei bambini cristallo e ho dato piena fiducia a Metatron ricordo anche che una signora molto gentile una signora in un seminario di guarigione a cui io partecipai eh, per la mia formazione, eh, lei mi regalò un, un, un uh, cristallo di rocca dove era canalizzata eh, la frequenza dell'arcangelo Michele-No, eh, ma che Michele? Metatron, scusate. <ride> e praticamente eh, io lo indossavo questo ciondolo. Eh, è stato un periodo veramente molto particolare, in quanto io non avevo energia vitale, nessun tipo di energia fisica. Eh, dormivo quasi nove ore al giorno questo eh, 9 ore al giorno cioè durante il giorno questo è durato per tantissimi mesi quindi ero completamente scarica però è anche vero che nelle canalizzazioni eh, anche gli angeli mi dicevano che era una cosa normale, che era una transizione energetica che io stavo vivendo, quindi un po' ci stava, però era un po' troppo questo sentirmi scarica priva di energia, priva di forze, ricordo che feci eh, tutte le analisi della tiroide era tutto a posto e non capivo che cosa mi stesse accadendo credevo fosse la sindrome di stanchezza cronica però la cosa incredibile è che poi lessi il libro eh, sull'ascensione un libro sull'ascensione diceva che era ripeto normale però questa normalità era esagerata perché durato troppo tempo e poi eh, questo ciondolo, questa, queste preghiere all'arcangelo metatron, io ancora non avevo fatto dei collegamenti. Eh, quindi ripeto, questa frequenza metatronica nel mio caso eh, mi portava a scaricarmi energeticamente. Questa è la mia esperienza e non è un giudizio. Voglio dire, anime infinite, se voi mangiate la pizza e siete intolleranti al lattosio, io sono vegana, però... E solo per un fare un esempio, eh, è inutile che continuate a mangiare la pizza perché vi si gonfia la pancia e state male, va bene? Ecco, mettiamola così, nel mio caso è stata un'intolleranza alla frequenza metatronica, anche se credo che non esistano intolleranze con i veri angeli di Dio. Cerco di spiegarla in questo modo, ok? Allora, eh, andando avanti, poi io non avevo ancora compreso, eh, sono stata a un, uh, a, una, a un convegno dove erano presenti 500 persone, c'era un signore che ha scritto un libro molto potente, potente non vuol dire necessariamente illuminato, però molto potente energeticamente, che parlava di Enoch e di Metatron, e questo signore parlava una lingua molto difficile, non era un linguaggio semplice, non era il linguaggio dell'amore che io riconosco come tale va bene però io ancora eh, volevo studiare volevo imparare volevo conoscere quindi ascoltavo ascoltavo questo signore che parlava un signore in gamba io non ho niente da dire però il suo sguardo era un po strano era un trans e il suo modo di canalizzare era una specie di eh, download di un linguaggio ripeto dimensionale multidimensionale eh, che non era un linguaggio comprensibile per tutti, ricordo che io andai in uno stato di coscienza alterato e compresi perfettamente cosa Metatron stava dicendo eh, attraverso questo canale. Non è stata una cosa che io ho voluto, è accaduta eh, e ricordo che poi quando sono ritornata nel presente eh, c'erano delle ragazze vicino a me con cui avevo condiviso questa esperienza eh, e loro mi hanno, mi hanno guardato e mi hanno detto io non ho capito niente e io ingenuamente ho detto no, io ho capito tutto, però poi ho dimenticato. Hm? E... E poi cos'è successo? Succede che mi, mi capitano delle esperienze un po' forti, un po' fuori dal, dal, dalla vita, della vita di tutti i giorni, no? che non erano esperienze vi faccio un esempio non è l'esperienza di chi vede degli esseri di luce dal vivo e questi esseri di luce sono amorevoli e gentili e ti danno degli insegnamenti elevati no erano esperienze un po da film di star trek ma a livello spirituale a livello eh, di elevazione a livello di amore io non ho oggi quando ci penso dico ma cosa mi serviva tutto questo? Io non stavo cercando queste cose, io stavo cercando la via dell'amore. E quindi vi posso garantire che queste esperienze un po' trascendentali mi hanno creato molto dolore e sofferenza, tanto è vero che io non volevo più credere negli angeli. Eh, questo è accaduto già un po' nel 2014, un po' nel 2015, un po' ci si mettevano gli attacchi psichici che ricevevo da questi esseri io li definisco finti angeli perché poi vi spiego cos'è per me la definizione di angelo e, e quindi io non sapevo più perché ripeto essendo una bambina a cristallo un essere eh, cioè bambina adulta naturalmente non sto dicendo che io ero priva di ego però ero molto Pura, molto genuina, molto credulona anche, perché la mia fiducia era eh, una fiducia nell'amore, nella la fiducia eh, nel credere che tutti fossero angeli, che nel mondo celeste, cioè che quelli che, ve, che io ho studiato con i miei maestri fossero veramente degli esseri di luce. Io ho messo fede, la fede, la fiducia, la stessa che avevo in Gesù, in Maria e eh, nella, nella religione che, che mi ha iniziato alla mia Spiritualità, per così dire, no? Quindi mh, ingenuamente ho creduto, no? Eh, però poi tutte queste esperienze mi hanno fatto capire che dovevo lasciar perdere. Eh, io eh, ho smesso di praticare le guarigioni, piuttosto che letture. Io per tre anni mi sono completamente isolata dal mondo, ero molto sensibile all'energia, non potevo fare lavori tradizionali. Io mi sono dedicata completamente alla preghiera. Eh, e io questo l'ho raccontato anche in altri video. Praticamente l'Arcangelo Michele mi, mi parla del processo di liberazione io vado su google per capire cosa fosse processo liberazione digito questa frase e mi compare una preghiera. In questa preghiera c'era l'Arcangelo Michele, c'era anche un altro Maestro asceso. Io ho eliminato il Maestro Asceso, ho tenuto la preghiera con Michele, ho iniziato a recitarla perché non credevo più in niente. Ricordo che in preghiera e meditazione per tre giorni ho pregato l'amore puro. Volevo solo parlare con l'amore puro, da lì si presenta l'arcangelo Michele, io sono l'arcangelo Michele e lui mi mostra tre sogni, mi fa vedere che ero stata legata a un demone, eh, che mi era stata fatta una fattura, io non credevo in queste cose, ho dovuto iniziare a credere eh, e che praticamente mi dovevo liberare. E da lì io ho riscritto questa preghiera, l'ho personalizzata, l'ho resa lunghissima, infatti tutti mi dicono che questa preghiera è lunghissima però chissà perché, chi veramente si vuole liberare la fa tutti i giorni sta bene, sta avendo dei cambiamenti molto positivi nella propria vita la potete scaricare, eh, cioè la potete trovare su YouTube qui basta cercarla sul mio canale Processo Liberazione dell'Arcangelo Michele il mio canale Connessione Angelica con l'Arcangelo Michele oppure dal mio sito internet connessioneangeliche.com risorse gratuite, va bene? potete scaricarla in PDF e in MP3 torniamo a noi nasce questa preghiera di liberazione io ho iniziato a sentire il calore dell'arcangelo michele la sua presenza mi ha avvolto mi sono sentita radicata mi sono sentita protetta mi sono sentita liberata da questi mal di testa da questi attacchi continui e io ho detto michele ma io, io non so più chi sono gli angeli e lui mi disse affidati a me e io ti mostrerò la via maestra dell'amore ok quindi voglio dire, ecco perché ho fatto la scelta di passare da 15 Arcangeli all'Arcangelo Michele, anche perché lui mi ha spiegato, io non sono solo, noi siamo una coscienza, questa coscienza viene chiamata coscienza micaelica, quindi tutti gli angeli di Dio il Dio inteso come padre, madre, non è solo un Dio maschio, è un Dio anche femminile, perché noi abbiamo l'energia del dare e del ricevere, perché noi siamo amore nel maschile e nel femminile. Se togliamo il femminile a Dio, noi togliamo un braccio a Dio perché Dio è anche femminile, naturalmente per poter comprendere queste cose c'è bisogno di una crescita spirituale, di una comprensione superiore, non tutti ce l'hanno, io lo comprendo, non tutti credono in quello che sto dicendo, non ha importanza, è giusto che io porto la mia esperienza, tornando a noi da quando ho iniziato a, a fare le preghiere, del, poi ho, nel successivamente ho scritto la preghiera di protezione della casa degli ambienti, la preghiera di protezione psichica giornaliera, tutte preghiere che sono state scritte dopo degli attacchi, vi dico la verità. Eh, quindi in un certo senso queste forze basse mi hanno poi spinta a creare qualcosa di molto luminoso per aiutare me stessa e poi le ho condivise con le altre persone per aiutare anche gli altri. E, e quindi che dire, Di, posso dire che un maestro illuminato non ha ego, quindi le cose sono due, questa è la mia, la mia considerazione personale, potrebbe essere che Metatron non è assolutamente Enoch, perché se Enoch è asceso, o è un maestro che si è elevato alle dimensioni della luce, non si comporterebbe mai nel modo in cui si è comportato Metatron con me, eh, e poi, eh, oppure praticamente eh, Enoch e Metatron potrebbero essere la stessa cosa eh, però non sono di luminosi come sembrano e molto probabilmente hanno anche un grande ego ha un grande ego, non hanno, ha un grande ego eh, ego distruttivo anche perché un essere che attacca un operatore della luce cristallo, cristallo io con amore io consiglio a tutti voi di affidare i vostri bambini cristallo all'Arcangelo Michele e non al Metatron, però questa è la vostra scelta, il vostro libero arbitrio. E vi spiego anche una netta differenza tra i due. Metatron ha un grande ego e attacca e non so perché sono stata attaccata, ma metti anche che posso aver sbagliato, posso aver avuto delle pe dei pensieri. Sbagliati, eh, io nella mia integrità sento di aver avuto sempre intenzioni pure di amore nei confronti degli angeli di Dio. Ma metti anche che ci fosse un po' del mio ego. La differenza tra Metatron e Michele è che Michele, quando tu sei nell'ego, sta in silenzio, ti lascia fare. Ti protegge ma fino a un certo punto perché se tu fai degli errori consapevolmente, se tu sbagli e sai delle cose, se tu non agisci in nome della luce, lui non scenderà mai nel livello del tuo ego, ma non ti attaccherà mai, non ti farà mai del male perché è un angelo di Dio, è un angelo di puro amore. Non avere ego significa essere nell'amore più puro ed incondizionato, mentre questo essere, questo, questo personaggio, non so per come definirlo, eh, mi ha attaccata e io non, non, non ricordo di aver fatto niente di male. Eh, forse stavo scoprendo delle cose più grandi di me che non ho cercato. Ripeto, io non sono andata a fare sedute spiritiche, non sono andata a fare niente di tutto questo è arrivato a me in maniera molto spontanea e naturale io vedevo cose che gli altri non vedevano sentivo cose che gli altri non sentivano ragazzi è, è un dono un dono ad un'arma a doppio taglio nel senso che è un dono straordinario che può essere utile per aiutare me stessa e gli altri però allo stesso tempo è, è scoprire la, delle verità chiamiamole così cioè, giusto per intenderci è, io non le ho cercate queste cose, io alla fine all'Arcangelo Michele ho detto a me questo non serve per evolvere, ho capito che esistono gli extraterrestri, ho capito che esistono quelli buoni e quelli cattivi, ho capito che gli angeli, per come li intendiamo noi, potrebbero essere anche di altre dimensioni, piani e pianeti, questo non è un problema, però l'importante è comprendere che gli angeli sono di puro amore e hanno trasceso l'ego, comunque l'ego non ce l'hanno, mentre... Eh, i altri esseri nominati angeli della new age ma non per offendere la new age è che la new age ne ha veramente 10.000 di questi angeli cioè l'angelo porcellino l'angelo qui l'angelo lì eh, e bisogna vedere che se veramente questi sono angeli alcuni di loro sono geni cioè vi aiutano veramente magari sono anche buonini ma hanno l'ego quindi loro ti danno una cosa in cambio vogliono un'altra cosa da te questo non è Um, non è l'angelo di Dio non so, e non sto parlando di scambio tra il dare e il ricevere: loro, se loro ti danno una guarigione e poi si prendono un'altra cosa, quindi ti tolgono qualcosa di importante. L'arcangelo Michele ti dà, ti dà, e tu in cambio magari porti il suo messaggio perché è uno scambio di luce e di amore. Capite cosa intendo? Eh, non è una forzatura, perché Michele se tu non ti senti di fare una cosa non ti spinge, Michele non ti, non ti forza, ti incoraggia, ti dà protezione, coraggio e determinazione libera, ti purifica, ti eleva, ti porta evoluzione, ti aiuta ad allinearti all'amore, ad essere esempio di amore in terra. Io ho vissuto tante esperienze, ho anche sbagliato umanamente parlando, ho commesso degli errori. Però mi ha sempre perdonato mi ha sempre capito mi ha sempre compreso non si è mai abbassato nel, nel a livello del mio ego ha aspettato i miei tempi affinché io ascendessi in un livello più illuminato questo vuol dire che io sono illuminata no questo vuol dire che io sono nel cammino dell'amore e il mio obiettivo è quello di trascendere l'ego per scendere in una dimensione superiore della luce perché il mio sogno è quello della manifestazione della nuova terra va bene cioè intesa come paradigma d'amore sul pianeta terra questa terra ha bisogno di operatori di luce questa terra ha bisogno di amore questa terra ha bisogno di eh, di eh, come dire di persone che eh, escono da tutte quelle credenze limitanti di peccato, di paura, di dolore, di sofferenza per ascendere nell'amore, nella gioia, nell'abbondanza, eh, uscire da tutti quei sistemi di credenze che ti, ci tengono legati a tutto ciò che ci sta impedendo di essere amore in terra e purtroppo alle volte invocare le energie Egoiche ci tiene fermi e intrappolati nella terza dimensione. Io ripeto: no judgment, nessun giudizio. Questa è la mia pura esperienza. Vi ho raccontato un millesimo di tutto quello che posso aver uh, attraversato in tanti anni, però mi sono sentita sinceramente pronta per condividere con voi questa mia esperienza. Io spero di esservi stata di aiuto, vi prego se non condividete non è un problema. Eh, vi chiedo magari, tanto io sono sicura che l'Arcangelo Michele sta nel cuore di tutti voi, anche se invocate altri esseri, altri angeli, altri arcangeli, altri esseri, insomma... Chiedete all'Arcangelo Michele la verità, come ho fatto io, e lui vi mostrerà la via maestra dell'amore. Se il vostro intento è puro, riceverete risposta. Ok? Io vi saluto, grazie per l'attenzione. Un bacione, a presto, ciao.